Voi, che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri un Dio driva il cuore, in sul mio primo giovenile errore quando era in parte altruomo da quel chi sono, del vario stile in chi io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, non che perdono. Ma or orsi come al popol tutto, Favola, fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogna è il frutto il pentersi, e il conoscere chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno.